Io eh, politicamente scorretto la seguo dall'inizio, penso che sia un'ottima eh, iniziativa, un ottimo evento che appunto adesso è andato anche oltre Casalecchio perché ormai lo conoscono tutti direi quasi nella regione Emilia Romagna per riaffermare la cultura dei valori della legalità, eh, del, della giustizia e della lotta contro la mafia. Quindi benvenga e speriamo che continui tutti gli anni. Noi per quello che possiamo collaboreremo come abbiamo fatto quest'anno col piatto della legalità ma anche con altri eventi sempre dedicati alle scuole secondarie e primarie del nostro territorio.